vi ho detto che cosa vi ho detto cosa vi ho detto era aperto Dai fu sta cazzo di stronza di merda Ragazzuoli Ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di The Dark Occult, anzi, The Dark fucking occult. Glielo aggiungo io, il fucking. Allora, belli miei, belli belli belli miei. Che cosa è successo? Nello scorso episodio ci siamo trovati, ma proprio per spiegarvi anche perché ora che si è aggiunto in live. Per chi non, non sa neanche cosa cazzo sia successo nello scorso episodio. Questo è un gioco horror per chi non lo sapesse. E ci siamo trovati uh, in un trip mentale. Probabilmente un incubo In cui noi qualsiasi porta apriamo Ci troviamo nello stesso corridoio Ci troviamo in un'altra stanza Qualsiasi porta tu apra Ti trovi nello stesso corridoio Ora C'è un artefatto da bruciare Ok? Per sconfiggere il demone Ma non sappiamo come cazzo fare Quindi ora Voi Per me Così come Goku Guardiamo tutte le mani Tutti con le braccia in aria Tutti così Tutti così Così Ok, ho bisogno di assorbire il vostro intelletto per continuare e magari superare questo livello Quindi ragazzi, ecco, ci siamo Ci siamo What Where am I? Dove sono? Bella domanda Dove cazzo siamo? Da quanto ho capito, ragazzi, dobbiamo girare in questa casa per poter bruciare un artefatto, ok? La maschera. Il problema, sì, il problema, ragazzi, è che dopo un tot di tempo si resetta. Nel senso che torniamo allo spawn, ci fa respawnare. Ma Quindi, ma che cazzo? Poi hanno fatto il modo che i corridoi e le porte le hanno messe in modo che... Tu, ovunque esca, ti dà la stessa prospettiva. Cioè, capite la cosa in più intrepposa ancora? L'unica è questa, allora. Eh, che ci porta ad altre tante porte. Visto, Kosiak? Che vi ho detto? Che cosa vi ho detto? Cosa vi ho detto? Era aperto. Nega che magari c'è l'indizio qui. Aprilo. Dai. Dai raga mi è stata a per il culo Dai raga mi sta stata a pigliare il culo Controlla le cerchie che stanno su Stavolta Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ora vi spiego Avete visto che Quando siamo respawnati l'armadio era già aperto? Ci avete fatto caso? Quindi secondo me Bisogna raggiungere di nuovo lo spawn Che non è il nostro spawn E ogni volta che ci fa respawnare Ci fa respawnare in un altro spawn quella era senza maniglia, ok Avete visto? Porta dell'armadio aperta No, è chiusa Riapriamola. Avete visto, raga? Eh? Che non sono pazzo destra no, non è qua, non è qua, non è qua, direi di fronte Vabbè, bella sima Okay. Senza maniglia E mo' si può aprire Questo corridoio buio è sempre con la porta bloccata Ovunque non lo becchiamo Sempre porta bloccata Ok C'è qualche indizio in sta camera Perché prima ci siamo venuti in fretta e in furia di robert ragazzi è la fucking borsa di robert merale Che cazzo succede? Abbiamo bruciato l'artefatto, Ve l'ho detto che dovevamo trovare il cazzo di camino Porca troia Eh, mo' ci siamo svegliati dall'incubo? Finalmente sono tornato alla realtà E eh, io non ne sono tanto convinto, ragazzi Mi sento come se la mia testa stesse per esplodere What a I I'd never get out. Pensavo che non sarei uscito Ragazzi io non ne sono tanto convinto ve lo dico eh Minchia Oh che cazzo di ombra Io non, io non ne sono tanto convinto Vi ricordate che infarto abbiamo preso qua? Lo ricordate? O ve lo devo ricordare io? Ce l'ho fatta ce l'ho fatta Però non ne sono tanto convinto che siamo nella realtà ragazzi Forse sì. Forse sì. Ricordiamo che abbiamo zero talismani. Io ora secondo quale logica dobbiamo trovare l'ultimo talismano? Abbiamo esplorato ovunque. È questa la cripta. Per chi c'era la scorsa volta, cioè sabato, ricorda benissimo questo posto. Questo posto l'abbiamo visitato anche durante il sogno. Esatto, c'era la donna nella barra. esatto, è proprio questo il posto. Secondo me l'ultimo artefatto ce l'ha lei Ragazzi It's the same I saw in my dream. Esattamente è Lo stesso posto che ho sognato Ecco qua il posto Pila Sicuro Oh talismano Talismano Nice Nice Very nice proprio Very very good Io crederei anche qualche pila in più eh Pensate di aver trovato l'ultimo artefatto. Vado per bruciare questo corpo e ci deve essere una torcia da qualche parte. All'ingresso. Eccola qua. Come le do fuoco? Devo accenderla. Eh. No, non c'è un uccellino. Craftala un attimo, Frank. Due secondi. Ragazzi eh, vi giuro di rivedere queste stanze Dopo ciò che abbiamo passato è in un incubo Dov'è quella minchia di stanza Destra Eccoci qua Stai andando bene ecco. Ok questo è il camino Perfetto Mo' succede il macello Ve lo dico Mo' succede il grande macello Ora succede il grandissimo macello. Stanno andando tutto troppo lisce come l'olio. infatti. E infatti... Eh, infatti. col cazzo che ci posso dall'altra parte dove che siamo andare da questa parte e scendere giù deccatelo gli maltri tutte dalle smani ma qua non possiamo scendere no ma cazzo facciamo Ok Scendiamo da qua Bruciamo il tutorial. Eh mi sa che non ce la facciamo Mi sa che non ce la facciamo raga Ve a io Minchia ormai l'ho imparata a memoria sta casa Eh Non ce la facciamo raga Impossibile Eh no è impossibile raga Eh ve l'ho detto impossibile Non posso salvare, le porte del salvataggio sono chiuse. Merda, che ansia. Ragazzi, ci siamo quasi. Siamo quasi Eh Vediamo eh. se questo trick funziona okay, C'è una, una caga che neanche immaginate Eh ovviamente eh, Te la trovavi in faccia ovvio Dai Dai Dai Non posso crederci Mi sa che l'ultimo talismano dovevamo usarlo qua ragazzi Dovevamo usarlo qua l'ultimo talismano Dai fuga sta cazzo De stronza di merda Fammi sentire l'odore di carne Putrida No non dirmi che non è finita Eh certo No ti prego non voglio scappare ancora Te ne supplico. Comunque la tua torcia fluttua nel vuoto, non so se lo sai. Non so se te ne sei accorto. Ma sta perdendo i poteri almeno sa so stronza? I fuochi d'artificio, ragazzi. Ma che cazzo è? Chissà se riusciremo ad uscire da questa casa o moriremo con lei. Le Scorregge Blu. Cosa? Okay. Hai visto di peggio fra l'altro Tranquillo Hai visto di peggio Non è finita ragazzi Ah infatti mi aspettavo un finale del genere Ok uscirà da questa stanza ragazzi Mi sa proprio di no Raga secondo me non, non finirà bene il gioco Mi sa che il gioco non finisce bene raga Scopo pro Scopo Ti sto raggiungendo Cioè, vedete, con me si trasportava anche attraverso i muri E mo per i corridoi così Muro? Faccio di sta cazzo le porta Che cianza L'incubo è finito Merdo! Eh, che cazzo, che finale proprio di merda, ragazzi. Che finale proprio di merda. Allora. Giocone. Assolutamente giocone perché hanno. Cioè sono riuscito a combinare l'horror con i jumpscare. E. Tra l'altro è stato molto rompicapo Come gioco Molto C'erano molti indizi da trovare Cose da scoprire Anziogeno a mille Perché è stato molto Cioè Più che horror È stato ansiogeno ragazzi Ansia totale Tutto il tempo Bel Bel gioco Bel gioco Per 8 euro ragazzi Cioè un giocone della madonna 50 ore di gioco E Bello Poco da dire Veramente poco da dire, secondo me, dando questo finale, hanno voluto dare uno spiraglio per un continuo, secondo me. Non posso crederci che dopo due o tre mesi di live, l'abbiamo finalmente completato. Per chi si ricorda gli arbori, lo iniziamo. Con la vecchia cam e l'abbiamo finito con la nuova. Sono passati tre mesi, due, due mesi e mezzo, tre mesi. L'abbiamo finito in 50 ore di gioco, ragazzi. 50 ore cazzo di gioco In 15 episodi di youtube Forse 16 Non ne sono sicuro Forse allungherò un po' il brodo Perché ci sono degli episodi che abbiamo fatto in live Assolutamente tanto tanto tanto lunghi È stato veramente un bellissimo gioco E io spero di trovare altri giochi di questo tipo in futuro Horror Che sono ansiogeni a merda Ma fatti stra bene ragazzi Cioè io non credo di Di aver mai giocato un gioco simile anche perché poi è stato molto dinamico Nel senso che eh, nella, ne, In una stanza I jumpscare non accadevano sempre nello stesso posto Non accadevano sempre le stesse cose Ma ovunque tu ti muovessi O co cose che facessi Diverse Accadevano continuamente cose diverse Quindi c'è un gioco che Pur se morivi e caricavi E andavi nella stessa stanza Non accadevano le stesse cose e Ragazzuoli, grazie mille per la compagnia Grazie mille per le serate passate insieme Ovviamente eh, Ora il martedì e il sabato sera eh, Verrà rimpiazzato Da qualche altro horror che sia Resident Evil Che sia Outlast, vedremo cosa portare Grazie mille tantissimo Noi ci becchiamo Al prossimo gioco horror